E sapete eh, mentre era in pieno la seconda ondata e lo scorso autunno io ho dovuto scappare a Catania che è la città eh, dove sono cresciuto della la città della mia famiglia e perché mio padre ha dovuto sottoporsi a un piccolo intervento e quindi, e quindi mi sono trovato appunto in questa, in questa casa di mia madre con eh, libri, oggetti e anche semplicemente ambienti eh, che mi riportavano alla mente tante cose del mio passato e in particolare eh, ho recuperato questa storia che è una storia di Giuffa. Non... Non so se qualcuno di voi c'era, ma un po' di anni fa in questa stessa biblioteca abbiamo fatto un incontro su Giuffa, eh, che era una cosa interculturale, abbiamo letto in varie lingue, tra cui appunto il siciliano, io il siciliano. E, e in questo caso invece eh, volevo raccontare una storia un po' più lunga, quella naturalmente ci siamo tenuti sui 30 secondi, era tanto per far sentire un po' il suono una storia un po' più lunga che ricorda un po' la storia che mi raccontava mio nonno quando eravamo piccoli mio nonno ci, se non volevamo mangiare ci raccoglieva attorno a un tavolo e raccontava una storia e nel frattempo un boccone per uno noi cugini e non è una di quelle perché lui le inventava improvvisando e nessuno ha mai pensato di trascriverle e quelle storie si sono perse con lui purtroppo è una storia presa da un libro e però secondo me restituisce molto bene questa atmosfera eh, fa vedere anche questo giufà come dire un po più mosso rispetto a quello che eh, appunto della storia dei 30 secondi no eh, caratterizzato dal suo tipico eh, dal suo tipico aspetto del carattere che è la pigrizia, il fatto di non voler lavorare. E infatti una volta la sua mamma lo chiamò e gli disse fa. Tu devi mettere la testa a posto perché io non ti posso mantenere per sempre. Ti devi trovare un lavoro, ma com'è possibile che alla tua età non lavori? Esci e trovati un lavoro, non tornare finché non hai messo la testa a posto. E Jufa si fa a convincere e pensa, sì in effetti dovrei dovrei mettere la testa a posto, dovrei trovarmi un lavoro, guarda come vado in giro, sembro uno straccione, chi mai me lo darebbe un lavoro se vado in giro così? E quindi per prima cosa decide di andare al mercato a rifarsi il guardaroba, è una piccola cittadina, lo conoscono tutti e quindi i mercanti, ma dai sono anche contenti che finalmente Giufà mette la testa a posto e ha deciso di... di eh, Trovarsi un lavoro, via, sì, intanto ti anticipo la merce e poi mi, mi pagherai quando avrai un lavoro. E quindi fa prende a credito la camicia nuova, i pantaloni, il corpetto, le scarpe, il berretto. Tutto bello, contento, sembra un figurino. Torna e dice bene, vestito sono vestito. Ma chi me lo fa fare di lavorare? Adesso devo trovare un buon modo per non lavorare. Come potrei fare? Come potrei fare? Mi fingo morto. Allora entra in casa, si mette a letto e aspetta che arrivi sua madre. Quando sente la porta che si apre, stira le palette, in modo di dire nostro per dire che appunto stende le gambe tenendo i piedi dritti come due palette, posizione tipica del morto, se si dice come eufemismo del morto, e comincia a lamentarsi. Ah, oh, ah, oh, oh, sto morendo! Appena la, la madre è perfettamente entrata, chiude la porta. Ah! Oh! e smette di parlare, chiude gli occhi la madre si avvicina figlio mio che è successo figlio mio è morto è morto comincia a urlare per tutto il paese tutti si disperano povera signora povera povero giufama come è potuto essere proprio adesso che aveva messo la testa a posto certo mi doveva ancora i soldi della camicia ma dai glieli a buono ci mancherebbe di fronte alla morte si guarda queste piccole cose, tutti, tutti i commercianti della città rinunciano al loro credito, tranne quello della berretta, quello che gli ha venduto la berretta, ci pensa e dice, secondo me qua c'è qualcosa che puzza, a me non mi convince questa storia. Si mette fuori dalla porta e aspetta. fa deve continuare la sua finzione e fa finta sempre di essere morto. Per cui organizzano il funerale, arrivano con la cassa, lo mettono nella cassa, lui fermo, rigido, bravissimo nella sua recitazione, lo mettono nella cassa, fanno questo grandissimo corteo, la madre sempre che si dispera, chiesa, poi vanno al cimitero, fatto tardi naturalmente nel frattempo, quindi lo lasciano in questa specie di camera mortuaria, e l'indomani lo devono tumulare. fa sempre fermo immobile e il commerciante della, della berretta, tutti vanno via, solo il commerciante della berretta, nascosto de, dietro una colonna, che aspetta. Vediamo che succede. fa non si può muovere, tutto fermo, cala la notte in questo posto isolato. Ci va un gruppo di ladri hanno fatto una rapina grossa, devono dividersi un bel bottino, vanno in un posto isolato, la camera mortuaria del cimitero, si infilano in questa camera dove non c'è nessuno, naturalmente quello ben nascosto, il commerciante, tirano fuori questo sacco di soldi, cominciano a dividere, si fanno le parti, si fanno le parti, una a me, una a te, una a me, una a te, avanza una monetina. E nessuno vuole rinunciare alla monetina. Allora uno dei ladri dice, sentite, inutile che litighiamo, io ce l'ho un'idea di come fare. Hanno portato oggi un morto che è lì con la cassa ancora aperta. Noi gli apriamo la bocca e facciamo una bella gara. Chi riesce a lanciare la monetina dritto in bocca... Si prende anche la monetina. Io ci sto, io ci sto, io ci sto. Andiamo, gli aprono la bocca. Quello sempre immobile, senza respirare. Si mettono a una certa distanza. Giù fa la prende tra i denti. E si alza. Cos'è questo sacrileggio? Morti! Alzatevi delle tombe e vendichiamoci! Naturalmente i ladri sono terrorizzati! Scappano! E ciò fa bello contento! Altro che lavorare! Guarda che bottino che ho fatto! Tutti, tutti i soldi di tutte le parti, di tutti i briganti sono miei! E invece spunta il commerciante della berretta, fermo là! Tu ancora mi devi dei soldi! E se non era per me, tu questi non. Adesso dividiamo! Si dividono i soldi, uno a me, uno a te, uno a me, uno a te, e gli avanzano cinque grani, sarebbe come dire oggi cinque centesimi, però è una questione di principio, nessuno dei due vuole la parte più corta, e cominciano a litigare, i cinque grani io, no, i cinque grani toccano a me. Nel frattempo i ladri che si erano allontanati, cominciano a riavvicinarsi lentamente alla casa per cercare di capire cosa stava succedendo. Si avvicinano, accostano le orecchie e sentono... I cinque grani li voglio io! No, giù le mani dei miei cinque grani! Hanno fatto parti da cinque grani di quel gran bottino e non ci sono quote per tutti! Chissà quante migliaia di morti sono venuti fuori a cercarci, scappiamo, si disperdono! e non tornano mai più. E questo spiega perché nel paese di Giuffa ancora oggi di ladri non ce ne sono. E Giuffa è il mercante? E quelli forse sono ancora là che litigano.